Ciao a tutti oggi prepareremo la treccia di pan brioche al cioccolato il tempo di preparazione della ricetta è 2 ore e 30 minuti circa gli ingredienti sono latte lievito di birra fresco zucchero farina di tipo manitoba, farina di tipo doppio olio extravergine d'oliva uova sale cioccolato granella di zucchero e aroma di brioche o di arancia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a 37 gradi, velocità 3 aggiungiamo le farine l'uovo l'olio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 Trasferiamolo in una ciotola unta d'olio, copriamolo con pellicola trasparente o con un canovaccio e lasciamolo lievitare per almeno un'ora. L'impasto è ben lievitato, adesso lo andremo a stendere con un mattarello, formeremo un rettangolo che divideremo in tre parti uguali. Adesso andremo ad aggiungere il cioccolato. Chiudere delicatamente formando dei cilindri. A questo punto diamo la forma della treccia. Uniamo i tre cilindri. Adesso spennelleremo la superficie della treccia con un tuorlo e un pochino di latte. Forgiamo con granella di zucchero. Adesso posizioneremo la treccia su una teglia e la lasceremo lievitare per altri 30 minuti. Trascorso il tempo adesso la inforneremo a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Treccia di pan brioche al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.